In novembre 1801 nasce a Catania Vincenzo Bellini, musicista e compositore. Diventa noto nel 1826 con l'opera Bianca e Fernando, rappresentata al San Carlo di Napoli. Nel 1827 gli viene commissionata un'opera per la scala e si trasferisce. Nelle pagine della stampa milanese dell'epoca, Bellini è già considerato l'unico operista italiano con uno spiccato stile personale in grado di tenere testa a quello di Gioacchino Rossini. A Milano, nel 1831, compone la sonnambula e Norma. Ma la svolta decisiva nella sua carriera come nella sua evoluzione artistica coincide con il suo trasferimento a Parigi dove Bellini entra in contatto con alcuni dei più grandi compositori d'Europa fra cui Chopin. Muore a Parigi a soli 33 anni.